L'altro giorno ho ricevuto un messaggio che diceva Hey Jack! Ma per te cosa significa quando un contenuto è di qualità? Beh, è semplice! Un contenuto è di qualità quando... Eh... Eh... In questi giorni mi stavo cerpellando per trovare una risposta Ho fatto ricerche ma alla fine ho trovato una soluzione! La qualità indica una misura delle caratteristiche di proprietà di una persona, in confronto a quanto si sta tendendo la data d'entità per determinare il L'uso che si intende fare è importante perché la produzione della qualità, ma la seconda del prefisso. In poche parole, la qualità è il confronto tra la persona e quello che fa Ma vorrei aggiungere una cosa a questa definizione Essendo la qualità una cosa soggettiva Dipende anche dall'età di chi crea quel contenuto e di chi lo guarda Di solito a una persona Dipende da creare qualcosa che possa interessare a quelli della sua età È per questo che se sei un ventenne Risulta strano se fai contenuti che possono interessare a un pubblico di decenni Gameplay! Vlog Challenge Mamma mia, sta tossio! È per questo motivo che non ci possiamo aspettare che un cane rimanga a tempo uguale. È ovvio che con il passare del tempo matura sia il creatore che i suoi contenuti. Quindi ti fidare da chi fa sempre le stesse cose, sempre nello stesso modo, da anni. Specialmente se quella persona ne è ragione anche dei contenuti. In conclusione, non esiste un vero e proprio contenuto di qualità. Una cosa che per me può fare schifo, per qualcun altro può essere un capolavoro.